evento importante ribattezzato Apriamo al futuro, eh, un auspicio anche per i lavoratori del territorio che diciamo Fiumicino è collegatissimo all'aeroporto sotto questo punto di vista. Importante anche le parole sotto questo punto di vista del Presidente Mattarella. Assolutamente sì, oggi inauguriamo una nuova costola dell'aeroporto, è un segnale per il paese. Diciamo, di stimolo per il rilancio, di fiducia, di ottimismo in una ripresa che sta accadendo ancora non è piena, però è anche diciamo, un'opera che è frutto del lavoro e delle idee, della passione, della professionalità, del cuore di lavoratori italiani, in particolare naturalmente lavoratori di Fiumicino, la grande maggioranza del nostro organico cioè, proviene, proviene chiaramente da vicino al territorio e quindi questo, questo, ogni mattone di questa infrastruttura davvero incorpora davvero la passione e la voglia di fare la professionalità diciamo, dei, dei nostri lavoratori, in gran parte lavoratori di Fiumicino e del territorio. Questo è molto importante perché questa è un'infrastruttura che ha fatto pochissimo, forse nullo ricorso a, a professionalità o a contributi esteri che è un'infrastruttura totalmente made in Italy. E essere made in Italy l'aeroporto di Fiumicino vuol dire in realtà essere made in Fiumicino. Quindi naturalmente c'è tantissimo delle persone di Fiumicino qui e questo, questo è molto importante per noi significa tantissimo. Cosa significa per un aeroporto come quello di Fiumicino che è considerata la porta di Roma e dell'Italia, la presenza di Mattarella qui oggi? Eh, vuol, dire, vuol dire tantissimo, vuol dire la consapevolezza che siamo un'infrastruttura strategica nazionale, è vero che siamo a Roma, è vero che siamo integrati nel territorio di Fiumicino, è vero che dobbiamo avere massima attenzione, quella che cerchiamo sempre di avere alle istanze, alle volontà, alla partecipazione del territorio, ma è vero che siamo anche la porta del gateway intercontinentale dell'Italia, dai verso i mercati globali. La responsabilità che abbiamo è una responsabilità di importanza nazionale e non è un caso che il presidente Mattarella era qui, ha voluto prendere la parola e ha voluto testimoniare il proprio apprezzamento e il proprio compiacimento per, questa, per questo progetto. la di personale per lo Presidente, te la mostra? E quando lei ha detto è l'ora di costruire, eh, questo si adatta bene a questa sua indicazione. Presidente. L'aeroporto di Fiumicino continua il suo piano di sviluppo, in cui in parte, come ha ricordato anche lei durante il suo intervento, la città ha contribuito, eh, ha fatto un appello diciamo, al Presidente della Repubblica che riguarda i lavoratori. Cosa si aspetta allora per il futuro non solo dell'aeroporto ma anche di tutta la città dal punto di vista del lavoro? No, io ho messo in relazione eh, la grande realizzazione infrastrutturale perché sta facendo passi da gigante perché anche le inaugurazioni di oggi per esempio eh, del molo A eh, è sicuramente un elemento fondamentale cambia anche il volto, continua a cambiare il volto di questo aeroporto, sempre più bello, sempre più funzionale però poi non c'è, si apre e si ha aperto ormai da troppo tempo una contraddizione di fondo. La contraddizione tra il grande investimento pubblico, il grande aeroporto che si trasforma e il precariato che continua ad andare avanti. Ora bisogna affrontare quel tema, noi dobbiamo avere la capacità di mettere sullo stesso binario e dare una stessa soluzione al problema sia le questioni che riguardano naturalmente il rafforzamento, l'infrastruttura eh, diciamo e così via, sia tutto quello che riguarda naturalmente il rapporto del lavoro, la valorizzazione diciamo, degli operai, delle persone, dei professionisti che lavorano all'interno all di questo straordinario eh, aeroporto. Ci sono 40.000 persone che lavorano, circa la metà hanno un contratto a termine, hanno un contratto eh, appunto, che non li vede garantiti con tempi che sono tempi più lunghi, tempi normali, tempi medi, ma solo addirittura molti di questi hanno addirittura contratti che sono a 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi e questo deve essere assolutamente superato. Parlando invece di viabilità, un altro tema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 con due ferrovie e una metropolitana, eh, con infrastrutture che sono all'altezza della situazione. Qui c'è una vecchia ferrovia, eh, addirittura per arrivare, per fare pochi chilometri, 24-25 chilometri, per arrivare alla stazione Termini, ci se, eh, adesso anche senza fermate, con l'expert eh, eh, si raggiunge Termini dopo 40 minuti.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 abbiamo avuto diverse basi, quelle fino al 2010 in cui... Questa è la 02, la 02, ...ci sono la 02, capolavori... ...questa è la 02, la 02, la secondo più di forse il più importante per il periodo della. L'evento di questa mattina, un evento importante per la rinascita dell'aeroporto ma appunto anche e soprattutto per il territorio. Allora, in vista della ripresa del futuro, eh, qual è l'auspicio per una città come Fiumicino che qui vede molti dei suoi cittadini impegnati appunto nel lavoro? L'auspicio è che questa infrastruttura nuova ma insieme con tutto il resto dell'aeroporto consenta sempre più di eh, far crescere l'utilizzo di Fiumicino e il suo essere un punto di riferimento per il nostro paese e per la, la comunità internazionale perché questo fa sì che il lavoro cresca a Fiumicino e fa sì anche che possiamo fare importanti interventi di, a sostegno del territorio. Questo è un territorio straordinario, soprattutto per le persone che ci vivono e che lavorano molti qui insieme con noi a Leonardo da Vinci, ma è anche un territorio straordinario per le bellezze che ha, la riserva naturale del litorale romano, ricca di bellezze naturali, ma anche artistiche. Ne fanno parte il porto di Claudio, il porto di Traiano, eh, la, la, il museo delle navi, il parco di Ostia Antica, la villa di Plinio. Abbiamo qui un, un territorio che va valorizzato, che può diventare una grande area naturalistico-archeologica insieme con l'infrastruttura del futuro quanto di più bello si può, si può immaginare e noi dobbiamo lavorare in questa direzione. Continua il piano di sviluppo dell'aeroporto di Fiumicino, oggi si inaugura una nuova area d'imbarco con, tit... con un nome alquanto evocativo, apriamo al futuro. Cosa significa questo per Fiumicino, ma ancora di più a livello nazionale? Ma io penso che voglia significare la ripartenza del nostro settore in maniera sicuramente esponenziale. Questo terminal garantisce 6 milioni di passeggeri, nuovi passeggeri, quindi si lega in particolare a quello che sarà l'anno giubilare nel prossimo tempo. Naturalmente la presenza anche di Mattarella ha un significato molto importante per il settore perché evidentemente c'è un'attenzione al rilancio del trasporto aereo che sicuramente ha grande influenza su altri settori economici del nostro paese in particolare per il turismo. Saluto molto cordiale a tutti i presenti e a tutti coloro che lavorano aeroporti di Roma, punto di collegamento per porti internazionali e quindi anche questo di pace. Auguri.